Vi siete comportate bene oggi? Sì, sì a Budoli! E cosa c'è a Budoli? Le giostre. Le giostre? C'è il codino, poi ci sono i po' c'è anche quello, di zucchero, il... filato. quello, quello zucchero filato. Quello <ride> peloso. Lei lo chiama pe... quello coso peloso. C'è <ride> lo, lo zucchero, zucchero filato. filato. Anche po' E poi c'è l'altra giostra! Quella dove tu ti siedi e fa. La giostrina. Allora, vediamo. Chi di voi prenderà più codini questa sera? Io! ok? Io, io. guardate ragazzi la nostra lotta 3 2 1 a voi due siete due femmine dovete pettinare le bambole non fare la lotta ragazzi. andiamo che papà ci sta aspettando fatte, in macchina ragazzi, arrivate a budoni, budoni. finalmente anche quest'anno adesso sì. cerchiamo un ristorante perché io sto morendo di fame e poi andiamo a giocare alle giostrine sì. sì, eccole le giostrine <ride> ti piace, piace questo ristorante piace. eh? l'anno scorso ci siamo venuti tu sei andata su una giostrina simpaticissima Anastasia era piccola guarda ti vuole dare il cuscino hai visto che gentile Quello. buon appetito Anastasia spaghetti alle vongole stasera bravissima dai brava così Tira, tira, tira, tira con il coltello o con la forchetta? Devi toglierla la vongola. Bravissima! Quella la mangi. E l'altro lo butti. Brava amore. È buono? Mm? Anastasia, bravissima! Stasera mi hai stupita, ti meriti un mega coso peloso, detto anche zucchero filato. E a Vanessina che è sempre brava perché lei mangia sempre bene. Tanti popcorn che li adora, vero amore? Non ti piacciono i popcorn? Voglio coso peloso. Vuoi coso peloso anche Anch tu? Hai finito. Io lo zucchero filato, lo. Sì, per adesso. Sulle ma brava Anastasia, ma complimenti, ti è piaciuta così tanto? Io voglio anche quella spetta. Davvero? Non ci credo. No, E dobbiamo immortalare questo momento perché Anastasia non mangia niente. E stasera invece è super affamata. Bravissima, mi ti è piaciuta tanto? Brava. Piatto pulito, amore. Buon appetito e buon appetito. E buon appetito. Brava amore, brava te ma brava anche Vanessa. Andate un po' alla fontanella a giocare, dai, così noi finiamo di cenare e poi andiamo giù alle giostrine. Dai. Amore, dove stai andando? Per andare su una giostrina. Eh? Ascoltami, noi adesso finiamo, beviamo il caffè. E poi arriviamo e andiamo sulle altre giostrine, va bene? Non correre, non correre. Hey, ma dove sei? Hai fatto il verso della gallina? Sei eh? stata sì, bravissima! Hai vinto il primo vabbè. posto. Non è vita la fine. Eh? Ah, sì. Tu hai soltanto il ciupa ciupa? Ah, che regala sei. lui? Non vuoi salire? Ah. Perché? Non ti capita più oggi. E few moments later ha finito il giretto cosa vi ho regalato? Il lecca lecca? Si sì, te lo apro amore ti sei divertita Vane? Per il secondo anno di fila è divertente come l'anno scorso? Ci siamo? Vai non correte che c'è? Non ci sono non ci sono le giostre ah! Perché? Non ci sono le giostrine. No. Ma stai scherzando? Ma come mai? Non e non c'è nemmeno lo zucchero filato e nemmeno i popcorn. Lo zucchero filato c'è però. Ragazzi che delusione! Quest'anno hanno tolto le giostrine da Budoni e siamo rimaste malissimo perché siamo venuti qua per andare sulle giostrine e non le abbiamo trovate. Anastasia è disperata, però fortunatamente abbiamo lo zucchero filato. mamma cosa io lo chiediamo? ragazzi non sappiamo come mai cosa è successo ma non ci sono le giostrine Anastasia è arrabbiatissima per questa cosa e adesso chiederemo la motivazione ci sono le amore perché le hanno toglie? Ci sono le macchinine, no, no, ma cosa te ne frega? No, no, Ligelo! Ligilo! Eh ma chi lo chiedo Anastasia? Il signore che vende i cioccolatini? Mamma no, no, no, no, no. eh. mia! che sono le Papà credo gliel'abbia già chiesto! Ma, non non gliel'ha chiesto! Ok, glielo chiedo io, dai! Allora, abbiamo chiesto e la signora ci ha detto che ci sono le giostrine le hanno spostate. Andiamo a cercarle! Ani? Sei no, più tranquilla? Oi. Ho visto tipo una cosa gigante Davvero? Cosa gigante. Anastasia Ani Sei contenta? Sei più tranquilla? Le avevano solo spostate Ma noi non lo sapevamo Ci sono anche i denti Ma è bellissima si, questa giostrida che... nuova ma meno male che le hanno spostate queste giostrine perché sono stupende hai già preso il codino sono solo loro due A saltare un po'? Eh Ani? Nel castello di Frozen? Quello che hai adocchiato per primo? C'è tutto un percorso? Anche lì. Dove? Eh, io, vado, io vado prima di te. Uh dove c'è la sirena che bello. Uh la balena gigante. Grazie, buon divertimento. Ciao ciao. le scarpe? Vai. Sì certo che devi togliere le scarpe. Dani, dai, rifallo che ti aspetto fuori. Dov'è Anastasia? Occhio che arrivano altri bimbi, eh? la nostra fan dei gonfiabili di budoni siete contente? vediamo dai guarda. mamma anastasia ma che capovolte fai tu guarda. Guarda. anche angelica dai su Vediamo. brava eh, angelica bravissima ma fai anche il ponte piano ne eh, mi raccomando brava ma fai atletica fai, fai sport danza. fai danza si vede brava quanti anni hai Angelica 9 9? alla Vanessa 8 e tu 5 e tu 5 eh sì è vero scendere noi Angelica è finito il nostro tempo va bene ciao. <ride> ciao bella cosa mangi amore le nocciole pralinate buone ti sei divertita eh sono buone sì come le festeggiare una vi siete divertite sì. Dai, la prossima volta mangiamo anche lo zucchero filato Questa sera non abbiamo fatto Domani. in tempo Ok, quindi una buonanotte a tutti Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video E salutiamo Angelica Ciao Angelica Ciao Angelica